Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo dei requisiti minimi e di come si installa OBS Studio Allora andiamo a vedere subito la pagina ufficiale che è questa che ho aperto che è obsproject.com Qui vediamo che OBS Studio può essere installato su Windows, Mac e Linux Su Windows e Mac è semplicissimo Windows si scarica l'exe e si installa, Mac si scarica il PKG e si installa su Linux. Non è così semplice perché per esempio per Ubuntu bisogna avere il repository apposito per FFmpeg Next, installare FFmpeg, poi bisogna avere il repository per OBS Studio e installare il programma. Per Arc Linux bisogna avere... Eh, Solo il comando sudo pacman-s obs studio poi salto un po' di distribuzioni Linux. Andiamo su open OpenSUSE, è compreso nel repository pacman quindi basta aver installato il repository pacman e eh, si può fare l'installazione del programma. Poi c'è un'altra particolarità che può essere installato anche in versione snap ma non è ufficiale ok detto questo eh, sì, abbiamo già installato il nostro open source adesso andiamo a vederci i requisiti hardware allora su windows come requisiti ce ne sono più che altro software cioè bisogna avere una gpu che abbia eh, le DirectX 10.1 un sistema operativo che sia almeno windows 7 eh, service pack 1 quindi il vecchio XP non può installare OBS Studio per macOS. Vuole macOS 10.11 per Linux, dice solo che vuole un sistema che usi X Window e OpenGL 3.2. Poi per il resto non ci sono requisiti, c'è solo un consiglio per tutti i sistemi operativi di avere i driver aggiornati. Quelli proprietari perché se si ha una scheda Nvidia che ha una GPU eh, Si può utilizzare la GPU Cioè la GPU sarebbe quella parte del processore che può fare la codifica al posto della CPU e, Infatti con Nvidia c'è il chipset CUDA o il driver NVENC Infatti qua c'è scritto NVENC e per AMD ci sono altri sistemi ehm, AMD Advanced Media Framework Intel Quick Sync Video comunque io personalmente ho usato eh, una scheda video Nvidia con il, il chipset CUDA e driver eh, col supporto NVENC eh, dovrebbe funzionare eh, la cosa interessante è che eh, comunque ci sono delle impostazioni da poter mettere nel software per fare delle codifiche molto snelle per quanto riguarda la CPU, anche se siamo una CPU molto vecchia, e comunque il video ha una qualità molto buona. Per questo video tutorial è tutto. e Nel prossimo parleremo delle prime impostazioni che si devono fare quando si eh, avvia. E OBS Studio per la prima volta